I <laughs> don't Guarda come si è acquittato bene per l'appuntamento Eccolo, io sono barbuto ma non ho la barba <ride> Oggi mi fingerò una modella e lo contatterò su Instagram Per i veterani del canale si ricorderanno benissimo di Francesco e il nino Oggi diventerà una tipa e sarà Francisca la nina Ho creato questo profilo fake, l'ho curato ai massimi dettagli Ho messo storie in evidenza, storie che ho pubblicato oggi, post E devo dire che lei è anche una gran figa Se ci sono due cose che piacciono a Uso, sono le macchine e le ragazze Quindi Oggi lo colperò a segno per la seconda Volta, L ho scritto esattamente Alle 18 e 35 Ehi là, ti seguo su TikTok, sei simpaticissimo Un'altra cosa che piace a Usso I complimenti, e io sono sicuro Che riuscirò a rimorchiarlo, perché sono Un gran conquistatore, allora dopo una Mezz'oretta buona abbiamo finalmente la risposta Di Usso, che ha scritto Ehi, sta scrivendo Attenzione ragazzi, qualcosa mi dice Che non sta dubitando che il mio profilo sia Un profilo fake, Francisca colpisce Ok, e ha scritto grazie mille Con una faccina sorridente, ora qua Gran conquistatore Deve pensare Mi chiedo Di dove sei? Di dove sei? Con una bella faccina pervertita E ora aspettiamo E nel frattempo che aspetta Che risponde Io volevo dirvi due cose La prima È che è uscito il nuovo merch Quindi link in video Merch migliore del mondo Hashtag pettacolo Se vuoi un pezzo di sempre piaciuto Seconda cosa Io sono un gran conquistatore Attenzione Attenzione Perché un solo risponde. Di Milano E tu? E quando una persona fa un'ulteriore domanda, è un buon segno. Ve lo dice Barbuto il gran conquistatore: Francesca la nina la modella. Wow! Di Milano? Anche io! E ora vediamo se è lui che ci dice: Ah, che coincidenza, potremmo beccarci? O sarò io a doverglielo chiedere? Sono imbarazzato per lui, cioè è incredibile quanto è facile approcciare Russo. Quando vedrai questo video, sono imbarazzato per te, Russo. Mi dice davvero? Anche lui con la faccia pervertita. Di che zona? Eh? Vuole già un incontro? Un Face to face Eh sì eh. Sono in zona Milano Nord E tu? Abbiamo una svolta Inaspettata Usso ci risponde Pure io Becchiamoci allora Allora io cosa rispondo? Ah così proprio? E allora la conversazione va avanti Ok? Verso che ora ci becchiamo? <ride> Facciamo domani alle 13.30 Come ogni mercoledì, venerdì e domenica Che sono i giorni di uscita dei video su YouTube E lui dice Non ho capito Va bene domani alle 14.30 Sono un po' pazzo Un po' modella E un po' gran conquistatrice Domani va bene E lui non risponde più raga Noi adesso siamo al giorno dopo Io ho dovuto aspettare un giorno Lui dopo un giorno mi risponde E che non mi fido Chi lo dice che non sei un fake Qua abbiamo rischiato Che la copertura di Francisca La ninja, la modella saltasse". Allora gli dico Te lo dico io Parola di Francisca scalamiglia. <ride> e allora lui risponde, ok, allora per dimostrarmelo mandami una foto dove fai un 2 con la mano. E qua il barbuto si è dovuto ingegnare, perché sono dovuto andare a prendere una storia che per fortuna aveva pubblicato la ragazza originale da cui ho preso le foto, con un 2 così. il problema qual era? Che nella foto le aveva i capelli bianchi, quindi mi sono dovuto mettere a fare un lavoro di Photoshop e gli ho fatto i capelli rosa e gliel'ho inviata. E lui, incredibile, ma vero, c'è cascato. Ora direi di andare a fare aperitivo nella piazzetta di Sesto, quella vicina alla scuola, può andare? Sai che lui ci è cascato in pieno, mi ha chiesto di uscire. Diamogli l'appuntamento e poi ci vado io. <ride> e lui mi manda un vocale. E eh, cazzo, mi sono dimenticato una cosa. Io sono di Ratal. Quindi, vabbè, ti guarderò a mangiare. Stupido. E io rispondo: Francisca, la con gran conquista dice la modella. Faccio questo effetto. Ti faccio dimenticare le cose. Vediamoci alle 20, allora, così puoi mangiare anche me. <ride> questo è l'outfit per l'appuntamento. Ovviamente felpa pettacle mascherina con Pepito. Dite che vi piacerà Francisca? <ride> Perché è tutto così improvvisato Wow Ho un messaggio per te Ti voglio un gran bene Te lo giuro Sono quasi le 8 lui dovrebbe arrivare a momenti Nella piazzetta che è lì in fondo Eccolo eccolo eccolo eccolo Anda lì Non sta sto volando Guarda come si è acchittato bene Per l'appuntamento Oh cazzo Io sono qui Ora io gli scrivo Sono in ritardo Arrivo Bro giuro Ti voglio un bene dell'anima lì che sta aspettando e sono le 20.42 che vado lì ciao usso io sono francisca vai no, no, no, no. come ti sei vestito no, bene no, per no. questo appuntamento dove mi porto a fare aperitivo bro non me lo sarei mai aspettato ci cioè, sei Beh. cascato in pieno ah, <ride> io ero lì tutto contento la gnocca dopo tanto tempo, ma c'è, sai che sono in attinenza da 3